Ciao amici di Gadget, benvenuti, oggi vi presento una novità molto interessante in arrivo proprio in questi giorni sul mercato, Moto G6 Plus. Non troveremo mai una decisione su come pronunciare questo plus, se nel modo originale in latino oppure all'americana, noi in questo caso usiamo dunque il termine in versione anglosassone. Apriamo la confezione molto carina, molto colorata, molto divertente eh, di Moto G6 Plus, questa è l'influenza del Brasile dove eh, questo eh, prodotto è stato presentato e troviamo il telefono, vi mostro subito una cosa, eh, quando voi eh, estraete il telefono dalla confezione lo trovate già con la dotazione di una eh, cover, in silicone, lo guardiamo dopo, solleviamo la confezione e la scatola per vedere quello che c'è sotto, ovvero intanto le istruzioni con il piripacchiolo per l'apertura del cassettino della sim e vi faccio notare anche una cosa, non so se lo noterete, questo piripacchiolo è lunghissimo, è enorme perché lo è anche il cassettino con cui potete utilizzare contemporaneamente due sim e eh, una micro sd, caricatore con il cosiddetto turbo power eh, che in eh, due ore vi permette di andare da 0 al 100% nella eh, batteria del telefono e poi il cavo per eh, ricarica eh, dati, eh, per il trasmettimento dati o ricarica con eh, connettore usb type c Diamo un occhio da vicino al telefono cercando di eh, vincere eh, un eh, problema, l'unico, se volete, eh, estetico di questo eh, smartphone, cioè la... Diciamo propensione ad attirare tantissimo eh, le ditate. No? Questo purtroppo eh, dipende dal fatto che eh, c'è il vetro anche nella parte posteriore, bellissimo. Eh, L'unica cosa è che onestamente la cover ci sta bene anche per il fatto di eliminare eh, il fatto che possa essere una calamita per le ditate. Eh, sulla parte posteriore, eh, quello che arriva subito eh, all'occhio. È questo che ormai sta diventando un segno distintivo per Motorola, cioè il sensore eh, fotografico che eh, vedete sporge abbastanza eh, ma non è fastidioso perché non è tagliente perché il eh, dettaglio vedete è una specie di taglio a diamante no? in questa posizione per cui eh, essenzialmente non è eh, fastidioso mentre eh, nella parte eh, frontale il eh, display eh, con la ratio 18 noni il sensore delle impronte digitali nella parte inferiore con eh, il logo Motorola eh, quello che è l'auricolare ma che è anche l'altoparlante per l'ascolto della musica e poi eh, nella parte invece eh, inferiore ci sono il connettore usb type c e poi eh, il connettore da 3 mm e mezzo quello per eh, le eh, cuffie un telefono tra l'altro con dimensioni molto contenute un peso intorno ai 167 grammi con un lato eh, pulitissimo l'altro invece in cui eh, insomma ha sempre pulito molto eh, elegante con la presenza eh, di eh, pulsante di accensione E del controllo del volume Che sapete per noi di Mr. Gadget Si chiama e si chiamerà sempre eh, Volume Rocker Com'è dunque il telefono? Insomma, Diamo un occhio al display IPS LCD da 5,9 pollici la proporzione eh, tra eh, schermo e superficie totale del 74,4% non elevatissimo ma perché eh, mettere il sensore delle impronte digitali è imposto purtroppo eh, anche qualche eh, compromesso. L'audio come detto viene messo nella parte ehm, anteriore mh, proprio della capsula dove si ascoltano anche le telefonate c'è poi il sensore fotografico da 8 eh, megapixel di cui poi vi mostrerò eh, alcune caratteristiche. Sulla parte posteriore eh, come detto due sensori 12 eh, e 5 megapixel, quello da 5 megapixel è il sensore che serve essenzialmente per misurare la profondità, vi ricordo che l'apertura del sensore da 12 megapixel è 1.7, ottime le foto quando c'è molta luce, eh, si portano a casa quando ce n'è poca, diciamo che forse non c'è tantissima costanza cioè alcuni scatti con il buio saranno bellissimi altri magari con un po' di eh, difficoltà ma sulla fotocamera eh, io vorrei soffermarmi qualche secondo per eh, mostrarvi una cosa importante vi mostro infatti il eh, menu eh, allora vedete qui c'è ad esempio la modalità colore eh, campione eh, vi faccio vedere anche come eh, funziona quando essenzialmente voi eh, state inquadrando qualcosa con la fotocamera, eh, se scegliete la modalità colore campione, essenzialmente toccate il colore che eh, volete eh, campionare e da lì in avanti tutto il resto sarà fotografato in eh, bianco e nero. Questa è una delle eh, tante modalità che eh, avete a eh, disposizione nella eh, fotocamera, poi in realtà avete anche la modalità eh, ritratto quindi utilizzando la profondità nel soggetto, la modalità ritaglio, anche questa è molto interessante, la modalità ritaglio vi permette essenzialmente di scattare la foto di un soggetto e poi di cambiare eh, lo sfondo, eh, il colore campione l'abbiamo visto, la modalità panoramica, lo scanner di testo e anche poi i filtri per il volto che vuol dire insomma che potete applicare eh, un sacco di eh, cosine carine alle foto che scattate in quanto maschere, maschere, effetti eh, scenografici, avete poi il rallentatore, quindi eh, lo eh, slow motion, avete eh, time lapse eh, e anche i filtri volto quando eh, girate i video che vengono applicati in eh, tempo reale, se volete insomma scegliere la modalità di scatto vedete fate uno swipe eh, in questa direzione, se volete invece un controllo eh, totale manuale vedete avete questa opzione nella eh, parte posteriore che attiva tutti i controlli tipici eh, della fotocamera quando eh, c'è proprio uno scatto di tipo quasi eh, professionale. Altro elemento importante, allora ehm, c'è uno da, da, da sottolineare, quello del fatto che eh, con un display 18 noni la dimensione del G6 eh, Plus è simile a quello del G6 nella modalità normale e anche nella tipologia G6 eh, Play. Ehm, display dunque con una buona leggibilità anche alla luce del eh, sole e con un sistema di adattamento alla luminosità esterna, quindi il controllo automatico della luminosità che devo dire funziona eh, veramente molto bene. Vedete come il software sia praticamente eh, stock in Android con solo alcune novità che vengono date dalle funzioni Moto Key, cioè la possibilità di memorizzare le vostre password e di suggerirle, le Moto Action, quindi il fatto ad esempio che con il passaggio di tre dita sul display facciate uno screenshot, il fatto che con un movimento tipo martello si accenda la torcia girando velocemente la fotocamera, quindi shakerandola attivate la fotocamera e eh, non solo con un movimento ad arco sul eh, display, essenzialmente tracciate, eh, spostate il telefono, lo fate diventare eh, diciamo, con una modalità di utilizzo ad una mano, e poi vedete il moto display, quello che era una volta era l'active display e infine eh, il... Eh, la moto voice che nella versione italiana è ancora in beta avrete forse visto un movimento che ho appena fatto eh, sul display intanto eh, c'è la possibilità vedete eh, premendo a lungo il fatto di eh, attivare eh, l'assistente di google mentre premendo in questo modo come avete visto cioè premendo in pratica una volta sola avete la possibilità di eh, eh, attivare eh, il vostro schermo o di disattivarlo no vedete tac, io ho acceso eh, non, non ho registrato questa impronta scusate eh, vedete comunque premendo a lungo ho spento il display lo riaccendo eh, mettendo semplicemente il dito con un movimento uno swipe verso destra attivo eh, quelle che sono le applicazioni aperte quindi le posso eh, essenzialmente eliminare mentre con uno swipe eh, verso eh, sinistra eh, faccio il movimento di tornare indietro eh, browser no, ad esempio o comunque all'interno di un'applicazione, vedete con questo movimento io eh, torno eh, indietro. Già che ci siamo e eh, già che siamo nella posizione del browser e eh, eh, del sito di Radio Number One, sentiamo l'audio Allora, l'audio è molto alto eh, con una discreta eh, equalizzazione del dell'audio che tra l'altro potete fare anche grazie eh, al sistema dolby eh, nel vostro telefono c'è un controllo dolby in pratica dell'audio che vi eh, permette di scegliere eh, eccolo qui qual è l'equalizzazione che volete del eh, vostro telefono e tra l'altro anche un equalizzatore intelligente che si comporta a seconda del rumore che capta eh, intorno a sé devo dire che questo potenzia eh, ulteriormente il suono dell'altoparlante a volte però c'è il rischio che eh, porti quasi al ad una eh, saturazione. Il processore è eh, veloce, potente, eh, devo dire che funziona veramente molto molto bene, vi ricordo che qui dentro c'è uno Snapdragon eh, 630, lo Snapdragon 630 è un eh, prodotto di generazione comunque recente, può essere abbinato a 4 o 6 giga di RAM, eh, all'interno di eh, questo telefono c'è anche eh, la disponibilità eh, di memoria da 64 o da 128 giga e come detto potete mettere due sim eh, contemporaneamente insieme alla eh, micro SD processore Snapdragon 630 eh, evidenzia un po' i eh, suoi limiti, quando forse eh, voi volete fare qualcosa di più, no? volete fare qualcosa di un po' importante come ad esempio ehm, editare un video, che potrebbe essere una di queste eh, opzioni, mentre quando si gioca devo dire che risponde mh, abbastanza bene. Eh, mh, per quanto riguarda la funzionalità, avete visto un sensore di impronte digitali eh, frontale dunque ricco di tantissime eh, funzioni, l'app Dolby all'interno eh, L'abbiamo detto, la fotocamera con una qualità, devo dire, eh, più che buona, teniamo conto che questo è un prodotto da 299 euro, un display con una ottima leggibilità, un IPS LCD dunque eh, di eh, buon livello c'è il jack delle cuffie c'è il connettore usb type c ecco se devo trovare una mancanza non è eh, con una certificazione non ha una certificazione eh, ip67 e ip68 per acqua eh, e polvere e se proprio devo andare alla ricerca eh, di un eh, difettone la fotocamera forse la fotocamera non è proprio così eh, veloce eh, nella memorizzazione eh, degli scatti e nella mh, messa a fuoco ecco però ciò detto Trovo che questo eh, Moto G6 Plus, eh, che arriva con il Gorilla Glass anche nella parte posteriore, eh, che insomma ha una cura del eh, dettaglio veramente molto elevata, è secondo me un prodotto veramente molto, molto, molto eh, interessante. Ripeto, 299 euro è un rapporto qualità-prezzo eh, veramente notevole. A me piace, a voi?